Ciao a tutti ragazzi, noi sono Digamatix e Marco007 e siamo tornati su NoSess Allora, hanno aggiunto nuovi giochi e hanno anche cambiato... no? No Hanno solo aggiunto nuovi giochi che poi non capisco perché questi qua li hanno ingranditi che c'erano già Vabbè hanno aggiunto questi così qua Allora, quale di questi non è da fare Let's Play? Nessuno Cioè tutti, non bisogna fare un Let's Play Non bisogna fare un Let's Play Si potrebbe fare un Let's Play di tutti sono tutti una storia, tipo. Ok, quindi non li facciamo. Siamo ai Ice Ok. Uh, questo dobbiamo fare? Sì. sì. Ok. No, lo sapevo tanto che è un Ice Ok, preparati a misurarti in una delle simulazioni sportive più realistiche su Ice. Sì, sì, proprio. Ice uh -huh. Ok offre puro intrattenimento e la possibilità di scendere in campo in solitaria o in compagnia di un amico richiedendo allo stesso tempo il meglio delle sue abilità tattiche per affinare le prestazioni di squadra. Puoi modificare i parametri di ciascun giocatore scegliendo tra tre tipi diversi di corporatura che andranno a influenzare la capacità di attacco o difesa. I giocatori più esili sono veloci e più indicati all'ingaggio, mentre i giocatori più robusti sono bravi negli scontri e hanno maggiore... Sono capacità. più bravi! Vabbè sì, capirai. E hanno, più... hanno migliori capacità di tiro. Ok. okay. Insomma, mi stanno dicendo che se siete magri siete una, una velocità proprio... Se siete grassi siete delle bombe a mano, cioè vi lanciate sugli avversari e uccidete. Senza offesa per... No. Comunque non è affatto realistico, ovviamente, come, poter, come avrete potuto intuire da, dalla descrizione. E giochiamo... Ah! Cosa? Si può usare anche senza il coso di Select si sì, wow. alcuni alcuni giochi fanno così ok allora io volevo voglio essere uh... dell usa che con la bandiera proprio che è della bandiera dell'USA tu che è essere della Svezia Polonia Canada uh, Cina no Unione Sovietica wow. Attenzione signori qua siamo alla seconda guerra mondiale TCH e poi questo dovrebbe essere la Repubblica Ceca anche il Canada in Canada? Si. Sì. Ok. Uh, che bello che non devo usare Select, va bene. Uh, speed. In che senso speed? Velocità, secondo te? Boh, io metto.. Metti due. Due. Boh, non, non capito che sei. Tempo. Tempo facciamo 10, 10. secondi. Che poi non sono secondi. secondi proprio. Ok, team. Uh, cosa. Io scelgo tutti i grassi. Ah, ma comporatore. Mm. Io no, la no. lascio così. No! Per sbaglio ho messo and. Ok, io, io ho uno, uno grasso grasso che c'è il lasso di mano. Uno normale, un altro normale, un altro che sembra uno stuzzicadenti. Quindi let's go. And. Ecco, finito il gioco. <ride> no. Bello sul gioco. Quindi che si fa? Perché? Bravo, grazie per il gol. Ah, mi sa... No! <ride> sì, sì, tu sei il L. Ah. Perché si scambiano in questi modi qui? Basta no. so che c'è il ciccione No, corri. Come si gioca? <ride> non lo so. <ride> non lo so, corri, vai, vai, io gioia, non mai a vai, io. vai no, ti ho passato la palla, grazie, yeah, la palla ma perché faccio sempre l'autogol, che succede? Si, sta... <ride> si stanno mixando si, si stanno fondendo <ride> fusione ecco il ciccione che vince sempre vai, il mio stecchino, guarda che potenza no, la passa, la passa indietro va, va. Va, non so dove. il ciccione tira e eh, sbaglia perché la passa posso, posso tirare in porta, come si tira Vai, non so chi sto controllando. Stecchino, vai! No! Si, sì, ce l'ho fatta! Vai, stecchino! Aiuto, dove sei? Vai, stecchino! Di... Tira! Non sogno! Ora uh. come è Felice qui. Alzare le mani! No! Sì, Ehi, <ride> si fondono! Ma perché metti sempre quello medio? Devi mettere uh. i ciccioni! Non sono io! Ah, sì, portiere non mi serviva che. Uh, sì? Sì? No, forse il Oh, mi ha fatto cadere? Oh, fallo. Eh, non me ne prega niente. Sì, ma io non voglio più essere il portiere. Al diavolo il portiere, muori. Perfetto. Vai, bro. Vai, corri e tira! E segna! Sì, ho imparato a giocare. No, non è vero, non so ancora come si chiamano i colori <ride> e non so ancora perché fanno la fusione. Smettetela di, di... No, flippa. quello magro! Quello perde. Guarda, si muovono ah, mu tutti allo stesso tempo. E tira! Poc! E... Man! Sì, periodo 1. Ma ah, primo tempo, sì! Forza, raga, mixate un pochino così non si capisce chi viene a andare. Magro e grasso. Ok. No, no! Eh, e <ride> finalmente un punto! Il suo primo gol non è giusto. Mi sa che dura 10 minuti la partita. Sì. Sì. Vai, stecchino contro Magrolina. No, eh, stecchino. Chi è che ce l'ha? Tu c'hai lo, lo stecchino. No, Vai, che... io... Ah, le... il disco intendevo. No. comunque. Sì. <ride> mi hai fatto gol. Sì, ma non l'ho fatto apposta. Sei tu che mi hai fatto mm. cadere, tipo... E... <ride> boh. Ho fatto tutto da solo. Comunque, tu sei per caso se qualcuno ha portato questo, questo gioco? non credo nient'altro lo sesso no, nessuno. Mm. quindi siamo in primi in no mi posso cadere vai grasso tira il segno cacchio grande grasso si sì, vai il grande e grasso che poi se si fondessero eh, diventerebbe uno, uno normale cioè uno medio perché cioè, beh, c'è un magro, un grasso e, e due intermedi. Quindi. Eh sì. E boh! No, non è... Intermedi. No. Cosa vuol dire intermedi? Due, due corporatura standard. Boom, che parata. Vai, bro, prendila. Sì, tira e no! Prendila, tira e no! Uno che non è né obeso né anoreso. Prendila, sì. tira e boh! Che tira all'indietro, mamma mia. Non ce l'ha fatta, però. Forza, tu stecchino. Stecchino muoviti, boh, non cadere. Ah, troppo arato. Qualcuno che. che magari va a prendere il disco. Ah, Ma ce l'ho io! Dove... Oh. Come ce l'hai tu? Ce l'avevo io! In più. E eh, no! Vai, corri! Boom! No! Boom! Non è giusto! Boom! Ah. E eh no! Grazie per l'astis portiera! Mixatevi Boom. Siamo ancora al primo tempo. Dai, davvero. Forza, pixatemi un pochino. Magro contro.. contro.. Medio. Boh. Contro Grazie per il gol. Siamo. <ride> siamo 10.. No, 9 a 1. Ok. Vai, magro contro Grasso, che vince. No? Eh, <ride> chi vince La vince. sfida del secolo, vince quello intermedio. Oddio. Vai corri corri vai magro corri avanti come veloce il magro no non è il magro è l'intermedio no è il mio magro ho detto come veloce ah, ok. perché è andato di... <ride> <ride> avanti intermedio contro intermedio vai USA USA USA Oh ma non è giusto quello il tuo grasso mi investe tutti <ride> Vai grasso. Vai. Grazie. <ride> Passa, tira e segna. E siamo 10 a 2. Quanto, quanto manca? Un minuto e mezzo, più o meno. Ci siamo? Magro no, contro grasso, la sfida Non c'è magro. La sfida dei grassi, vai. No, Perché? Veramente. È il magro contro grasso, non il magro contro magro. <ride> la sfida dei grassi, ho detto, non dei maghi. E anche se fosse. Mm, so quello che ho detto. Forza Pangiolino, corri! Ah, ce l'ho io il disco, corri! No! E eh no! Yeah, È un casino perché cambia da soli i personaggi, tu non capisci. Eh, appunto. Cioè, per esempio, tu non vuoi flipare dal giocatore al portiere, però lo fa lo stesso. Tu pensi di essere il giocatore ancora. E quello. Uh, mm -hmm. Nintendo Nintendo significa stop No non è vero Facciamo il cerchio dell'amicizia No wow. Anzi 10 minuti Perché cacchio Eh vabbè dai Solo sto video dura 20 minuti Sì quello di okay. Ah è vero Grazie Con quello di baseball Quanto è durato Eh? Quello di baseball è durato un'ora Mezz'ora Vabbè si sì, però Cacchio era baseball per il NES Vogliamo rendere conto. Il che, il che schifo. No, sì. Corri magro, corri. Tiro. Ma cosa? Perché non ha tirato? Monello, prendi il viso. Chissà perché quelli degli USA non sono per la maggior parte grassi. Ah, boh. <ride> perché forse non sono tutti lo stesso. Un secondo solo. Ok. Corri il dove devo segnare? No, non è quella mia porta, vai corri magrolino! Non so che sono. Magrolino corre! Il magrolino corre! E guarda come si destreggia lui! Recupera il disco! Recupera il disco, tira! E, e... e sbaglia! E poi c'è. E poi corre magrolino di nuovo! E eh, no, non ce la fa proprio. Okay. Un grasso che può. che può recuperare il disco? Vai. Forza portiere! Tira! Il grasso la prende! Il grasso... Eh. Boom, vai, vai intermedio. Boom, mi segna mi E quanto siamo? Quanto siamo? Ah, 15 minuti. Periodo 2. 6, 6, qua. Vai. Uh, la sfida degli obesi, guarda. Magro contro magro. Uh, che velocità. Sì, ma si scivola troppo. Perché hanno, hanno dovuto mettere questa... Queste.. Perché siamo sul ghiaccio. Sì, ma, ma perché già da devono essere così fastidiosi? Boh. <sussurra> Una bella funzione per celebrare. Ci mancano 6 minuti. Ancora, mamma mia. Boh. Vai, corri. La nazione. Corri. Au. Au! Non è giusto, investe tutti, è un tram! Ah, il mio portiere ha investito il tuo magrolino. Picchiatevi! <ride> Perché? Oh, <ride> yeah! Wario! Mi ricorda Wario per la sua forma. <ride> ah. I, I, I, I. Vai, corri magrolino. Magrolino mio, non tuo! Se sì, vai il magrolino! Il magrolino, eh, Che come corrono Dai, recupera la palla! E un picchiare il portiere! <ride> che ci squalificano! Questa musica però non è male! Nintendo! tira tira eh, no! Tira E eh, si! Sì. Mamma mia, che destreggia Come si destregia? Ancora il secondo tempo? Mm -hmm. Due minuti e mezzo, dai. Magro conto grass, man. C'era io. Io. Io. Io. Io. Io. Io. Mm. Mamma mia che potenza! Ma hai visto? Si mm -hmm. vedeva proprio che, che volava il visto. Però non capisco nemmeno com'è possibile che. Okay? Con la, vabbè lasciamo bene oh yeah! oh yeah vai vai intermedio interme, intermedio intermedio signori ai Picchialo, picchialo <ride> che bei nomi che hanno magrolino ciccione grasso eh, e intermedio il bello è che in, in, che in intermedio, intermedio ce, ce ne sono due a me quindi vai passa al magrolino no vai prendi il disco picchia bravo no no ho picchiato adesso il mio il disco e mm. eh no è finito forse qui ci flippiamo Sì, è finito bravo bravo ragazzi perché anche gli spalaneve neve C hanno le maschere da hockey che problema hanno boh. <ride> Noi non ce li avevamo. È vero. <ride> Quindi non anche solo. Uh, <ride> Ancora. Oh. Uh, are you kidding me? Vai. Meglio contro il Grasso. Oh. Ok, lì c'è la mia squadra. Direi di passarla a nessuno, faccio il giro da dietro. E aspettare questa Ok ok ragazzi uh, diciamo che finiamo qua monotona. diciamo che finiamo qua il video perché sono trovate troppo, troppo che molto probabilmente ci sarà un altro tempo quindi uh, niente ora chiudiamo ci vediamo al prossimo video di snes in cui faremo no, NSS. ok in cui faremo in cui faremo Mario Bros perché Zelda non mi piace no che Zelda è <ride> È troppo lungo, quindi ci vediamo a Mario Bros. Alla prossima parte. Ciao. Ciao.